La prima volta che sono stata lì era una giornata di quelle in cui il cielo è di un colore indefinito, tra il grigio e il bianco, che non sai se sta per piovere o per nevicare. Meno sette giorni all'esame, non è più tempo per l'indugio qua, sa da lavorare. Con la testa e lo spirito appesantiti mi preparavo all'ennesima giornata passata sui libri, che poi è una gran bella cosa, eh, ma qualche volta... Qualche volta, beh, preferireste stare all'aperto, esplorare scoprire nuovi luoghi. E proprio per questa ragione, quella mattina, ho deciso di togliermi di dosso il pigiama, che ormai stava diventando una seconda pelle, e uscire di casa. Avevo sentito parlare di una biblioteca, una biblioteca con sede in un bellissimo palazzo settecentesco. Cercando delle foto su Google mi aveva subito affascinato. Così, quella mattina, mi sono diretta lì col mio tomo di chili 3 nello zaino, speranzoso di trovare ispirazione. Da fuori la tesoriera sembra una piccola Versailles, o una schoenbrunn Al centro di un ampio parco spicca questo edificio marmoreo, che a guardarlo non può che invitarti ad entrare. Con gli occhi spalancati di entusiasmo, mi sono diretta verso l'ingresso, curiosissima di scoprire quali altre sorprese mi riservasse l'interno. Dopo essermi sistemata in una delle aule studio al pian terreno, delle piccole stanzette col soffitto affrescato, ho deciso di andare in esplorazione. Ho lasciato i miei compagni assorti nello studio e furtivamente mi sono spinta fino ad un'ampia scalinata. A quel punto, come potevo non salirla? Avvicinandomi al pianerottolo del piano superiore, ho percepito un chiacchiericcio, un telefono che squillava, il battere sui tasti del computer, uffici. Tutto qui ho pensato. Un po' delusa ero pronta per tornare alle sudate carte. Quando guardandomi intorno, una sontuosa porta chiusa ha attirato la mia attenzione. E lì accanto ho intravisto un salone dalle pareti interamente ricoperte di colori. Celeste, verde oliva, rosa antico, giallo sabbia, giallo zafferano. Gioiosi cherubini dipinti accompagnavano il mio sguardo verso l'alto, verso cornicioni ornati di rilievi floreali. Quella luce bianca, tipica delle giornate nuvolose, inondava la stanza, filtrata attraverso alte e larghe finestre affacciate sul parco. In mezzo, rilucente nel suo nero ebano, un pianoforte a mezza coda. Silenzioso, era come essere catapultata secoli indietro nel tempo. Ho immaginato la sala gremita di nobili imbellettati con le loro parrucche posticce, tutte uguali l'una all'altra, intente ad ascoltare le esecuzioni in corso. Magari di un Mozart torinese. Mi pareva quasi di sbirciare un'altra epoca attraverso il buco della serratura, magicamente sentendomene parte ci ho messo un po' prima di decidermi a tornare alla realtà. E mentre scendevo le scale, nuovamente diretta alle aule studio, mi sono resa conto che l'esperienza appena fatta era riuscita ad arricchire il mio punto di vista quotidiano e che senza dubbio mi sarei lasciata trasportare dalle mie letture così come mi ero immersa in quel momento. La mente e lo spirito alleggeriti, un sorriso sognante stampato in viso.